Buon sì, buonasera, buonanotte e benvenuti a questa nuova puntata con Phoenix Point. Ora stiamo costruendo la maschera Mantigor per combattere la creatura che si sta creando dei problemi, ovvero la Behemoth. E eh, dobbiamo ancora liberare quella città con il Corruption Hall Potrebbe essere arrivato il momento giusto? Chi lo sa, lo scoprirete dopo la sigla. Eccoci qui. Allora, Delta ha un po' di gente che è fusa, ha bisogno di ripigliarsi. Ah, tra l'altro, a parte questo bellissimo glitch sull'86%, che, che vuol dire che stiamo aumentando il raggio di scansione grazie a una delle ultime ricerche che abbiamo fatto, che è la ricerca da New Jericho, uh, quella sul satellite. Vabbè, da qualche parte qui in mezzo. Um, torniamo su Geoscape, grazie. Alfa sta andando a ripigliarsi anche loro che sono un po' fusi, poi andiamo subito a far fuori questo perché è l'ora. Loro stanno andando a esplorare. Loro possono fare la missione adesso. E invece loro stanno andando verso... Loro non possono andare verso questa che è l'ultima missione della DLC Living Weapons. Nell'ultima missione abbiamo, siamo riusciti a prendere questo simpatico affare che abbiamo dato a, non mi ricordo più chi, uh, una, un mitra vivente praticamente. Space Invaders? No. Oggi non ce la posso fare. Eccolo qua, Theo Rooster, questo simpatico mitra che fa danni d'acido. Danchev Assault Rifle. Anche se spara anche 6 colpi, quindi va bene anche con Biochemist. Bene, allora, detto questo, possiamo provare a fare questa missione. Chi è che c'è qua? Citizen sì, Eileen, Okramoth, Tappeto, Malena, Toby e Don Diego. Ed è da tanto che non scendono in campo. Dai, facciamola questa cosa qua. Direi che tu sei piazzato bene. Tu hai una pistola abbastanza ridicola, tappeto. Mi spiace dirtelo, sono stato un po' brutale, lo so, scusami, ma forse è meglio questa. Malena penso vada bene. Tu non hai neanche un New Riser, spari da distanza, va bene. Tra l'altro c'è anche il Self-Defense Specialist, quindi va bene, Ho ancora meglio. Toby, hai un po' di... Uh... Skill point. Potrebbe andare bene per Mark for Death. Allora, un fucile da cecchino che è un po' ridicolo. Ah, tra l'altro tu non hai questo che ti serve. Mannaggia. Ok, penso che sia a posto, Toby. Don Diego... Un livello e può diventare sniperist. Ok, penso che ci siamo e andiamo a far fuori ancora. Bene. Allora, primissima cosa da fare: abbassare il volume leggermente, In rialzare il volume. Allora, Tobi vai a controllare. C'è qui nei dintorni. Sarebbe carino che la camera seguisse Toby quando faccio queste cose, ma va bene così. Beh, abbiamo visto un po'. Allora, abbiamo almeno. Tre personaggi che adesso sono nostri. ci vorrebbero far la pelle, ma poi diventeranno nostri amici. ci Tu fidati, mettiti di qua. Che tanto poi con. Hai la possibilità di paralizzare. Okramoth, qua mi devi fare un turno che è un bijou. Innanzitutto Rapid Clearance. Poi, prendiamo questo. non ho considerato bene le cose perché quello là adesso non è libero e questo invece sì quindi mi serve un colpo da cecchino ben assestato sperando di non far troppo male al nostro amico Ah, qua gli faccio male sicuro perché ho voltato dall'altra parte. Cioè. Tanta roba. Veramente tanta roba. Ora abbiamo due che sono stati liberati. Qua c'è un mirmidone. E non mi fido tanto dei mirmidoni. Malena, intanto vai un po' più avanti. Qua in mezzo, tipo. E salta fuori una sirena. Questo non è una bella notizia. Questa non è una bella notizia. Ma tu puoi fare bash. E scappartela. No. E ovviamente no. non lo vedo il Mirmidona. Ma c'è? Ah, sì. oh, è dietro. Ma va, vai a quel paese proprio. È arrivato il primo rinforzo. Fragger. Questo è grosso Orco Questo è grosso Ed è proprio in un brutto punto Qua sputerà qualcosa di brutto Mi ha incollato Okramoth una seccatura almeno ha mancato la mira non hai neanche return fire ne? Allora, non un gran bel turno. Cioè è di buono che questo si è piazzato proprio in un punto interessante. Potrei tentare. La cattura. Penso che comunque ci serve per la storia. Prima cosa da fare. Ah. Iniziare a spaventarlo. 21, dovrai 40 come minimo, 50. Entrano in testa. Si forse è un po' esagerato con l'armor breaking. Tanto che non chiami rinforzi. Bene. Non chiama rinforzi. Hai meno 25 will point. Ne 21 will point adesso. Posso usare solo. Ah. Oh, goose spray. Le braccine proprio cortissime eh? E punti vita che ha da vendere E per favore aspetto un attimo Evita di andartene Perfetto Tanto possiamo già fare il primo Appiccicare i primi punti da paralisi A questo simpaticone Saranno un sacco di punti da paralisi Almeno questo turno a acromotore è stato utile. E qua c'è un altro scorcio. Non c'è un buon punto dove metterti, eh? Anche perché c'è un sacco, un sacco di altra genitalia. Forse non è anche questo. Questo forse. facciamo così, mettiti qua. Ciao, addio. c'è un altro Myrmidon, me l'ho dimenticato Dobbiamo usare Quick Aim da qualche parte eh? Ecco qua tornerebbe utile un assalto Uno sniper con um, Rapid clearance Bene Mh. Hmm. <coughs> What's our Più cerchiamo di paralizzarlo col new riser, e meglio è. Vabbè, intanto facciamo anche un po' di male. Va? Questo rumore vuol dire che qualcuno si è arrabbiato e qua ha fatto un etching. Uh. Questo è il prossimo turno è morto. Tu basta essere mind controllato, per favore. Basta. È un accidente di mira che è fantastica. Eh? Questo... Questo fatto che lui si adatta ai danni e quindi la paralisi vale meno, il turno dopo è di un fastidioso incredibile. però armi da paralisi ti conviene fare un saltino indietro però puoi dargli giusto un slow a questo e tu gli fai un altro po' di paralisi grazie Di altri danni, danni virali, così questo non si ripiglia più. Un po' come Ocromot dal suo stato di incollato. Allora, tu. Purtroppo, una mm, build che non è stata molto intelligente perché devo fare continuamente. adesso tu devi andare dal tuo amico che ovviamente non vedi ma magari possiamo provare con un bash Dagli un bescino da parte nostra eh? Non al, al ma in Fragger Ocrabot non può fare granché Malina può già iniziare a provare ad avvicinarsi, oppure può provare a paralizzarlo, Staffar Anche Ogormoth potrebbe paralizzare se fosse, se potesse muovere. Tanto vale che mette, si mette in overwatch a questo punto. Tu li devi sorsanare. tu hai già mosso, tu hai già mosso, adesso lo devo far fuori e tu hai già mosso. Va bene, fine è il turno. Un altro mirmidone, che fastidio. Dobbiamo andare dentro il nodo il prima possibile. deve venire a casa con noi me lo sarei aspettato Che accidenti di mirmironi ci sono. No, questo lo ammazza. No, che pessimo turno. Che pessimo turno. occupati di paralizzare sto 24 il pointe 0 no moremo Ah, ne ancora una tu sei ancora incollato qua per un turno tu sei out of ammo che è quello a fare lì non lo vedrai mai però questo è la prossima... il prossimo turno ti fa un mazzo cubico non puoi neanche liberare questo senza rischiare la pelle Toby cosa puoi fare? Fare un cazzo. Per... Tu sei l'unico che può liberare quello di sopra? Né? Però quello di sopra per ora va bene anche così. Stai fuori il mirmidone. A chiedere troppo andiamo a ritirarci Oh, qua c'è un altro mirmidone scordato scordato Il prossimo turno quello è paralizzato, però qua abbiamo bisogno di qualcuno che copra. Palle. Non un gran colpo Ah Adesso lo facciamo fuori danno la da paralisi li immobilizza immediatamente allora uno deve andare di qua a far fuori questo Per favore, falli fuori il torso, grazie. Bene, e quello non serve più a niente. Poi. E siamo a due. il massimo ma meglio di niente disabled torso bene questo non tanto bene ma poteva andare peggio. Giusto un passettino più in là. Che poi il poacher può venire qua vicino e farmi del male, eh? quindi bisogna stare attenti. Allora, qua prendo il butcher. Questo fatto che distrugge tutto quello che va incontro. Non mi aiuta, non mi aiuta per niente. Mm, qua. 86, siamo quasi paralizzati, ne? Allora, qua abbiamo distrutto un po tutti i simpaticoni, dobbiamo iniziare a propinquarci all'interno dell'affare. La morte non ci aiuta per niente. Dobbiamo andare a prendere il pocher, tra l'altro. Passatene più avanti. Tanto questo non lo becchiamo. Tu hai già fatto tutto quello che dovevi fare. Tu hai già fatto tutto quello che dovevi fare. Come primo turno non è male, eh? come turno non è male stavolta. Abbiamo cercato di recuperare il più possibile. Rimane quello là in alto, eh? che è un po' complicato. Oh, attenzione, il berserker salta giù. di disarmarlo vediamo questa cosa ho intenzione di fare Okramot non risponde, anche al buio. Non proprio quello che volevo disabilitarli, ma vabbè. Ah tu puoi fare anche così lo salto va bene qua ce ne sono due che stanno saltando fuori allora se questo è un vermicattolo a un mindfragger dovrò saltare qui già sparato po' proprio in quattiva no? Ah, qua c'era ancora il, um, il coso lì come si chiama non dimentichiamocelo ah, tiriamogli una mazzata via ma no? Non complichiamoci le cose, più di quanto non siano già complicate. E questo ce lo portiamo a casa adesso. Paralizzato! Giusto a 99 su 99 eh? proprio. Giusto, giusto. Anche tu avvicinati un po', ma. tutti questi mirmidoni del cavolo. tappeto, anche tu corri. Non è una gran cosa Ma vabbè Brutto Brutto Brutto Brutto Brutta cosa Il farm Sarebbe stato peggio Ma questo me lo uccide Beh, possiamo spendere un medikit, dai. No, non lo possiamo spendere, perché sono un cretino. Riprenditi in mano questo. Siamo a avvicinarci, a entrare qua dentro, no? dal mirmidone da oh, uno nuovo che due scatole ne posso più di queste bestiacce oh tua è un nuovo turno no? Giusto per essere sicuri. Questo è vicino al mirmidone. Ah no, questo è un simpaticone. Eh? Mettiamoci qua nell'angolino. se è vicino al mirmidone, lo paralizziamo. Malena, Malena! Malena! Malena! Malena! Malena! Malena deve entrare! Tu cosa puoi fare da qua? Non granché! Like this. Sì, però questa è l'unica cosa che puoi fare. Eh immaginavo. Appena sto tizio prova ad alzarsi in volo non si vede una... un tubo di niente, vabbè, provo a fare così. Ehm, um, vabbè. Vale. Ah, devo anche curarlo. Um, non lo vedi, davvero? È pure bello grosso, eh? Eccolo qua. Non gli fai niente. 30 danni. questo mirmidone dovrà pur venire da questa parte eh? allora noi piazziamoci di qua sì. cerchiamo di far male a quello a fare lì il prima possibile a far fuori il prima possibile e magari andiamo a Ah, proviamo a splittarcela. No time to lose. On. Bene, puoi dire ciao ciao la tua dannatissima armatura. Questa di qua Ma pensiamo che bella questa corsa alla Michael Jackson. Tappeto, tappeto, tappeto, tappeto. Non credo che riesco a fare più di tanto, però. Passo che niente. Un altro. Ah, i E questo turno pss, il simpatico ne saluta. Okromot. Ah, tanto tu so voi siete Okromot e Malena sono uguali. A quindi... te l'onora. Maledetto. tesanellina è quasi passato e ci siamo portati a casa un Aschelon con goose fry e questo è molto importante facendoci ricerca sopra riusciremo a fare una piccola geggio per compensare i problemi della goop 100 skill point. Non male. Sempre per problemi di scarsità di material. Eccolo qua. Guru Repeller. Andiamo di qua, Andiamo un po' ripigliare. Intanto, abbiamo uno scavenging site. Dove? Qui ricco di risorse, però voi non. voi siete troppo pochi. The Scyther, ah, giusto. Questa era la missione, non era a caso. Questa era la missione che fa avere l'arma da vicino più forte di tutte. Questo forse Tomb of the Might Scientist. Scientist. Questa potrebbe essere la missione, la prossima missione. Cancelliamo un po' di salvataggi. Alright. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, statemi bene.